Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come ormai sapete nelle ultime settimane l'argomento più per quanto riguarda il mondo dei droni è l'arrivo del nuovo dji mini 3 praticamente l'evoluzione di lui questo piccolo drone che andrà a sostituire appunto la versione precedente cioè lui il mini 2 eh, è davvero super chiacchierato e dopo essere arrivata qualche settimana fa in rete la fotografia di quello che dovrebbe essere la scatola o meglio l'immagine che dovremmo trovare sulla confezione perlomeno per quanto riguarda la versione pro eh, si vedeva appunto il drone eh, però tutto questo aveva fatto molto chiacchierare per quanto eh, il drone fosse molto particolare dal punto di vista estetico e tutto questo aveva portato tanti di noi a pensare che fosse un'immagine fake, ma adesso è arrivata in rete eh, l'immagine della scocca o meglio della stampa della scocca eh, del nuovo DJI Mini 3 e la scocca ragazzi ci va a confermare che quell'immagine non era un'immagine fake, infatti se guardiamo bene la scocca eh, si vedono queste due protuberanze sulla parte anteriore, eh, questi due cerchi laterali che vanno a coprire il gimbal, praticamente quello avevamo appunto in quell'immagine di quella fotografia eh, che era apparsa in rete appunto qualche settimana fa e questo ragazzi direi che è una conferma non da poco perché normalmente i droni non hanno queste due paratie laterali che vanno a coprire il gimbal mentre nella foto dell'immagine della confezione c'erano e adesso che abbiamo anche l'immagine della stampa della scocca eh, direi che ne abbiamo praticamente la certezza e, e questo perché e quindi questo ci fa analizzare molto più nel dettaglio quella foto dove andiamo a vedere che eh, dji è davvero trasformato il suo mini 2 eh, a parte il lato estetico che è completamente diverso dal precedente diverso da qualsiasi drone eh, io apprezzo quando si va a cambiare totalmente un prodotto perché comunque a me piace vedere sempre un'evoluzione piuttosto che essere sempre plafonati nello stesso design eh, però questo design ragazzi porta davvero delle novità importanti perché se analizziamo bene quella foto abbiamo Innanzitutto abbiamo i braccietti al contrario, cosa vuol dire? Che qua nel DJI Mini 2 erano quelli anteriori ad aprirsi tirandoli mentre quelli posteriori bisogna farli ruotare, eh, qua invece è il contrario, eh, infatti se guardiamo sia la foto del drone ma anche la foto del, della scocca o meglio della stampa della scocca si vede proprio che eh, l'aggancio che ruota è sull'anteriore mentre eh, l'apertura diciamo verso l'esterno è sul posteriore. Posteriore. e questo porta che il braccetto posteriore è fissato in alto il braccetto anteriore è fissato sotto quindi è come se questi due fossero capovolti per intendersi ma la cosa che veramente cade all'occhio adesso che abbiamo la conferma che la scocca eh, riproduce quella fotografia è che sembrerebbe appunto analizzando la foto eh, che abbiamo appunto che analizzando questa foto che il gimbal lavora in maniera davvero, davvero innovativa, nel senso innovativa per quanto riguarda i droni DJI a livello consumer, perché praticamente se guardate bene il gimbal sembra messo in questa posizione, cioè al contrario, infatti la parte del motore, quella sotto, si vede quella protuberanza nera che sarebbe il motore, quello che normalmente abbiamo qua sopra per stabilizzare questo movimento è lì è al contrario è sotto quindi è come se fosse messo così e le due paratie laterali eh, anche queste innovative perché comunque normalmente nei droni non si vedono queste paratie laterali che vanno a coprire il gimbal non so di preciso che funzione abbiano o se sono solo messe lì per protezione del gimbal perché altrimenti il gimbal sarebbe stato molto esposto magari agli urti e dji ha preferito mettere queste due paratie laterali per proteggerlo in caso di urto praticamente Praticamente è stato ribaltato il drone perché abbiamo come abbiamo detto i braccetti messi al contrario, quindi quello anteriore messo sotto che si apre facendolo scorrere, quello posteriore che invece diventa come quello anteriore del Mini 2 e poi si è ribaltato il gimbal, quindi anche questo è sicuramente eh, una novità da parte di DJI per questo piccolo drone. Quindi ragazzi eh, queste due fotografie ci vanno sicuramente eh, a dare delle conferme di quello che sarà il DJI Mini 3, poi come ho detto l'estetica può piacere o non piacere però sicuramente è almeno qualcosa di diverso da tutto quello che c'è attualmente sul mercato per i droni 249 grammi poi ci sarà appunto questa versione Pro come si vede nella foto della confezione eh, che probabilmente avrà questo controller col display mentre la versione non Pro avrà mh, probabilmente il controller mh, standard chiamiamolo così e poi a livello invece di caratteristiche bisognerà vedere se il drone avrà le stesse caratteristiche o se invece DJI avrà seguito Autel eh, producendo due droni diversi con due caratteristiche diverse riguardanti la fotocamera quindi ragazzi queste sono solo delle mie considerazioni scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate appunto eh, adesso che abbiamo questa conferma che comunque il drone molto molto probabilmente sarà quello visto in quella foto eh, scrivetemi la vostra opinione anche riguardo appunto a questo ribaltare tutto eh, per quanto riguarda la struttura del drone per quanto riguarda questo DJI Mini 3 fatemi sapere la vostra opinione e le vostre considerazioni e se questo video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, tantissime cose che arrivano su Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telecom Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutto il mondo della tecnologia e ovviamente anche quello dei droni. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un TOR-novità. Ciao e al prossimo video!